buonasera a tutti la nostra candela è già accesa e vi do il benvenuto a questo secondo episodio di magia pratica per tutti ma proprio tutti è una rubrica come sapete molto anche divertente per me ecco molto uh, semplice e, e leggera ma anche molto molto efficace un po per far capire come um, in qualche modo la magia possa entrare nelle nostre vite um, per aiutarci concretamente nei piccoli problemi di tutti i giorni perché così come già oggi viene fuori questa storia per esempio della legge dell'attrazione, del pensiero positivo e ti dicono guarda, pensa positivo perché poi accadrà bene, allora perché non far... Riuscire fuori anche l'antica uh, tradizione cioè <ride> l'antica scienza applicata alla quotidianità questo è molto interessante ci stavo pensando proprio quest'oggi che uh, di fatto anche anticamente è vero il mago magari nel villaggio nel paese era uno nel senso che comunque un apprendistato di magia vera e propria era molto difficile era fatto di tantissime prove eh, davanti alle quali appunto solitamente una persona non riusciva neanche ad avanzare era veramente una cosa ardua ma a, a fianco a tutto ciò c'era la magia presente un po' nella vita di tutti i giorni, di tutte le persone um, basti pensare che è vero che c'era l'antica magia ma c'era anche l'antica religione cioè un modo di vivere Uh, direi un po diverso da quello in cui siamo andati uh, fino a oggi ecco in un modo in un mondo freddo dove le cose che ci circondano sono diventate degli oggetti anziché degli enti diciamo la differenza fondamentale è questa cioè vedere il mondo come vivente e quindi come fatto di forze è fatto venivano chiamati spiriti cioè le forze della vita che ti muovono la vita no Uh, io qua ho per esempio questo, questa cannella, va bene? Tra l'altro c'è un profumo molto intenso. <ride> bene, questa cannella è fatta di forze. Va bene? La forza della solidità, la forza del colore, la forza di questo specifico profumo e non per esempio il profumo di rosa, no? La forza del fatto che ha una sua densità, cioè io la posso anche spezzare, un pezzo di marmo non lo spezzo o di ferro eh, così spesso, no? Questa sì, quindi ci avrà una densità propria rispetto a, a, a un pezzo di ferro, no? Bene, tutti questi dati eh, erano percepiti nella visione antica, dico la verità. Ed ecco che quindi vi dicevo, accanto a queste storie che stanno uh, un po' uh, rivivendo oggi del fatto che tu puoi cambiare la realtà che ti circonda, tu puoi influenzare il mondo che ti circonda, o meglio ancora, tu lo influenzi, che tu te ne accorga o non te ne accorga, che tu lo voglia o che tu non lo voglia non ha molta importanza perché per legge naturale e universale tu sei co-creatore continuamente del sogno in cui siamo, in cui sei ecco che quindi, che ti vada bene o no, sei co-creatore Bene, questa mia rubrica serve proprio per portare un po' di sale nella propria vita, un po' di pizzico in modo che se si vogliono risolvere le cose avete anche dei modi precisi che facciamo insieme ogni volta per muovere quelle piccole forze che vi servono nella vita. Ecco, è una rubrica molto molto semplice, molto molto pratica, che in qualche modo uh, può far nascere una sorta di attitudine, ecco, Una sorta di uh, stile di vita, in cui le cose le risolviamo in un certo modo, per l'appunto, in questo caso in un modo magico, applicando le leggi della scienza magica. Senza però, per questa rubrica specifica, Dover necessariamente essere dei particolari maghi o delle streghe potenti, eccetera, eccetera. Capite? E sentite tutto bene, sì? che Sto leggendo che non c'è l'audio. Mi confermate? Ok. Mi sentite? Perfetto. Allora, passiamo subito alla pratica quindi di, di, questa, di questo nostro incontro, in cui andremo a preparare due pozioni. La, una pozione secca e una pozione liquida. Le pozioni secche vengono chiamate anche polveri, che eccole qua, vedremo tutto bene tra poco. E, e questa pozione, vi spiego anche come funziona l'attivazione, come si usa una pozione, come si crea una pozione, ci servirà uh, specificamente per i sogni. Nel senso che quello che facciamo oggi ci serve per avere delle informazioni precise che noi desideriamo durante il sogno notturno. Ecco che quindi andrà a, a prendere esattamente questo bit di informazione, a enfatizzarlo per noi durante la fase onirica, in modo che noi anche ce ne ricordiamo del sogno che abbiamo fatto. No? Bene. Devo dire che nel, nel manuale, nel ricettario che, da cui io ho preso questa pozione, che fa parte dei miei documenti personali, eh, comunque devo dire che veniva usata soprattutto per individuare eventuali fatture o malefici o attacchi magici di altro genere sulla persona. Cioè, facendo questa precisa pozione, così come tra poco vi dico, eh, voi è chiaro, potete usarla anche per altro, ma vi devo dire che specificamente è stata creata per questo, cioè l'intento che voi andrete a dire è mostrami se sono sotto attacco magico, mostrami se qualcuno mi ha fatto una fattura o qualcosa del genere. Va bene? Eh, questo è importante perché generalmente poi durante il sogno potete vedere, ad esempio, in caso di risposta affermativa, degli insetti degli animali mh, strani che cercano di tormentarvi e spesso e volentieri, se fatta bene per tre giorni, perché dovrebbe essere fatta poi per tre sere, questa piccola pratica, eh, vi può apparire anche il volto di chi vi ha fatto una determinata fattura. Va bene? Allora, abbiate solo un attimo di pazienza che giro la telecamera e partiamo subito perché abbiamo molto da fare <ride> per sogno lo posso intendere anche nel sogno di giorno? no, no, qua chiamiamo le forze dell'acqua, le forze della luna e chiamiamo le forze dei sogni notturni arrivo subito, datemi un secondo che giro la telecamera e la posiziono in modo da vedere il tavolo può andar bene signori? riuscite a vedere? fatemi sapere voi alla fin fine vero? perfetto ottimo ottimo ottimissimo allora io mi metto qua di lato e quindi non dovremo avere alcun tipo di problema se ti puoi mettere anche un po qua allora questo, partiamo dalla presentazione di lui è un semplice macinino macinino da caffè e come vedete no qua si va a macinare per chi non lo conoscesse e qua si va a raccogliere la polvere per l'appunto no uh, Meraviglioso, lo voglio trovare anche io. Sì, li vendono sicuramente su eBay o, o da qualche parte così, va bene? Però nella nostra serata, visto che lui ha già fatto il suo, il suo lavoro, eh, lo useremo come luce, vedete? Le ho messo una bella luce in modo che ci aiuta comunque anche lui, e lo useremo proprio come, come luce. Questa qua è una uh, candela che tra poco vi spiego un po' come funziona. Allora, togliamo un po' di roba. Useremo stasera la liquirizia, conoscete tutti la liquirizia, immagino, bastoncini semplici di liquirizia e andremo semplicemente a triturare e a farne una polvere, che eccola accanto, va bene? Siccome a noi ci serve solo la polvere, la liquirizia la possiamo togliere. Sì, proprio polvere di liquirizia. Per la polvere di liquirizia il mio consiglio è di prima triturarvela con qualcos'altro, non andate subito con il macinino perché comunque è molto legnosa la liquirizia, va bene? E quindi io direi che qua ne possiamo prendere due per tenerle un po' insieme a noi, va bene? Come, come simbolo diciamo ma eh, va bene così e possono andare via. E questa qui è la polvere, va bene? Polvere di liquirizia. Io le tappo sempre perché le polveri eh, spolverano, quindi eh, più le lasciate aperte, più che iniziano la loro funzione, va bene? Le dovete sempre tenere tappate quando non le usate. E, no, vi dicevo, io, eh, cioè oggi siamo nel 2019 e quindi si possono usare anche tecniche un po' più moderne. Vediamo un po' se la luce andesse meglio così. Può andare anche così? Che dite? Sì, può andare. Eh? Io direi che può andare anche così. Ecco, così almeno abbiamo una, un aggeggio in meno sul tavolo, va bene? Quindi questa è la nostra amica liquidizia che mettiamo subito qua me la sono triturata visto che siamo nel 2019 eh, con il bimbi che ha delle lame molto molto forti quando l'avete triturata allora la passate al macinino per polverizzarla del tutto quando è che una cosa si polverizza beh dipende se è umida o se è secca eh, in realtà dipende se è secco secco o secco umido di solito questa qui essendo secco secco si vede che è una giusta polvere quando scuotendola bene si vede proprio il fumo che uh, c'è nel barattolo. Ecco, vedendo il barattolo appannato con il fumo, significa che questa eh, è polvere, va bene? Che c'è la polvere giusta. Dopodiché abbiamo la nostra bene amata cannella, e ovviamente la rispettiva polvere già fatta, va bene? Che anche questa, quando si fa così, fa tutto il fumo. Si vede abbastanza bene. Ed ecco qua la cannella. Ok, dopodiché avremo il coriandolo. Ne prendete i semi, eccoli qua, va bene? Semi di coriandolo e andiamo qua a um, parlare di semi e quindi a fare una polvere secco ma secco umida, perché i semi contengono moltissimo olio essenziale e lo, lo vedrete facendola che la polvere vi risulterà differente. Ecco qua la nostra polvere pronta. Ci sono dei profumi qua, signori, che non potete immaginare e purtroppo non posso in nessun modo trasmetterveli, ok? Uh, quindi coriandolo eccolo lì e abbiamo il cardamomo che è quello qua, va bene? Abbiamo anche qua i semi, quindi anche qua vi verrà una polvere secco umida, semi di cardamomo, ve li posso mettere se volete qualcuno qua davanti per sciccheria. Ah, si sì, vedono, pensavo che nemmeno si vedessero. Ecco qua il nostro amico uh, polverizzato. Quelli di coriandolo non ve li ho messi qua davanti perché sono piccolissimi e poi sono molto quasi magnetici, cioè il coriandolo quando va in giro vi va in mille posti differenti. È molto molto uh, reattivo, ecco, diciamo. L'ultima cosa che dobbiamo utilizzare è un sale molto particolare che è semplicemente oggi si chiama bicarbonato di sodio ma eh, vi potrà sembrare strano forse come, come utilizzo, ma non è affatto strano e soprattutto non è, eh, diciamo così, moderno come, come si crede, perché basti pensare eh, che il bicarbonato di sodio deriva da uno specifico minerale che è il natron, utilizzato già dalle testimonianze dell'Egitto, della Grecia, dell'antica Grecia, della, del, di Roma, poi successivamente ma anche nell'antico Egitto, in fondo ai laghi, in fondo a specifici fiumi eh, appunto raccoglibili, quando evaporava l'acqua, eccetera, eccetera, si poteva raccogliere il natron, dal quale poi si ricavava questa specifica sostanza. Quindi potrebbe sembrare molto moderna, ma invece lo usano veramente da, da parecchio tempo, va bene? Ok, allora signori, eh, questi sono i nostri ingredienti che possiamo... no, se detto, teniamoli chiusi per adesso... Però mh, possiamo iniziare. Allora, le polveri le metteremo qua, che è un contenitore specifico che ognuno dov dovrà avere il proprio, va bene? Questo qua me l'hanno regalato, io ringrazio molto, eh, e viene chiamato, la, la, il recipiente dove si mettono le polveri, viene chiamato il re. Ok? Il recipiente dove dopo metteremo il liquido, vi faccio vedere, eccolo qua, viene chiamato la regina. Uh, si possono comprare già fatte? Non ve lo consiglio. Vi consiglio di uh, provarci a farle da soli, perché... Allora, eh, signori, il discorso è molto molto semplice. Um, è chiaro, sì, allora, eh, Titania, si possono comprare già fatte? Uh, io ti sto dicendo di no, però siamo già a un livello più alto, va bene? Se volete trovare una cosa tranquilla, casalinga, così com'è questa rubrica, in effetti, uh, sì, compratele già fatte il più possibile, ok? Però sappiate che le cose, come tutte le cose, si possono fare in diversi gradi e in diversi modi, no? È chiaro che quando si va a iniziare a parlare delle pozioni, non si può fare a meno di iniziare a parlare anche della raccolta delle erbe. <ride> Ed ecco che quindi si inizia a entrare nell'antica scienza, eh, però in un modo troppo profondo, che non è consono, eh, ecco, a consuno, eh, qua, una serata del genere. Però veramente il mago, propriamente detto, andrebbe, se è possibile, a raccogliere da solo le erbe, no? Perché questo? Perché le vai a raccogliere prima di tutto nei momenti astrologici esatti e precisi. Ma inoltre, quando sei nel, nel rituale di raccolta dell'erba, dell della pianta, della radice, di qualsiasi cosa, ne vai a chiamare lens. Cioè lo spirito e chiedi e fai in modo che la pianta ti doni uno spirito nelle foglie che tu gli hai preso, nel, nel ramoscello che tu le hai staccato. Se la pianta consente e avviene una cosa un po' particolare, ehm, tu hai preso lo spirito della pianta dentro il tuo ingrediente e questo è sinceramente la base che differenzia una pozione magica proprio fatta da un mago da una fatta da una cozzaia di ingredienti, va bene? Ricordatevi che in una pozione non sono gli ingredienti che contano troppo, ma è la vita che hanno gli ingredienti. Perché gli ingredienti possono essere perfetti, ma se hanno un voltaggio così basso che neanche fanno un minimo di eh, potere, ecco, diciamo così, cioè ci sono ingredienti quasi morti, ok? E, è chiaro che ehm, mi capite, la, la cosa avrà meno potere. Quindi se riuscite, eh, polverizzatevele da soli, perché così almeno conoscete le, la pianta, la tenete nelle mani, la macinate, eccetera, eccetera. Se questo significa non praticare perché ancora non avete il macinino, perché ancora non avete, non ve ne fregate di niente, iniziate, ok? Iniziate a praticare, a praticare, a praticare e con quello che avete. Forse anche all'inizio un attimino sbagliato, poi vi affinerete strada facendo. Va bene? Allora, il re come si chiama? Uh, il re si chiama il re, ok? È un semplice ciottolino che voi, io ho questo un po' figo, ma voi potete avere un ciottolino qualsiasi, eh? Prendetelo un pochino lungo magari, dove mettiamo le polveri. Va bene signori? Allora, come si inizia una opzione? Allora, ricordatevi che le polveri singole, per esempio della cannella, eccetera, eccetera, voi ve le potete, una volta fatte in abbondanza, chiudere in un barattolino e conservare per le vostre operazioni anche future, no? Cioè la cannella si usa anche per i soldi, eccetera, eccetera. Quindi non è che le cose che fate le dovete poi consumare tutte in una volta, no? Ecco, detto questo, quindi, voi iniziate ad aprire i vostri barattoli. Cercate di non smuoverli troppo, soprattutto quelle secco secco, cioè queste due, quelle secche e umide, anche se le muovete non è che fa nulla. E voi dovete aprire, mi raccomando, tutti quanti uh, gli ingredienti che avete. Tutti quanti Deve esserci un'apertura verso il cielo. Va bene? Come prima cosa, voi ispirate, cioè come prima cosa, voi allora, dovete avere tutti gli ingredienti pronti prima di iniziare, avere tutti gli ingredienti pronti del secco. E poi vedremo dopo anche del liquido. Accendete una candela in onore del principio divino chiamate il principio divino, per esempio con una vostra invocazione, o oh principio divino, io ti invoco, aiutami in quest'opera che abbia successo, che sia compiuta nel migliore dei modi. Dopodiché, ehm, come si dice, vitalizzate le, le, le cose che avete, tutte le cose che avete, con la luce, io metto anche un cucchiaio, perché dopo gireremo tutto con un cucchiaio, va bene? Metto anche un cucchiaio. Dovete già avere tutto sopra il vostro tavolo, che diventa a tutti gli effetti un altare. Come si fa a riempire qualcosa di luce? Ve l'ho già detto un metodo nel, nel, come si chiama, nel gruppo, ve lo ridico. Inspirate, dicendo mentalmente la parola al-nur, e espirando espirate in tutto ciò va bene quindi per tre volte e dovete vedere un illuminarsi di luce di tutti gli ingredienti li dovete accendere al nord, mentre ispirate e mentre ispirate anche con la mano accendete tutto dopodiché prendete gli ingredienti uno ad uno va bene? fate una croce che va dall'alto che va dall'alto al basso e da sinistra a destra fatta la croce tenete il vostro ingrediente la mano sopra e dite, per esempio, che questa liquirizia sia risvegliata con le potenze del cielo e della terra. Ascoltate e ponete qua. Stessa cosa. Che questa cannella sia risvegliata con le potenze del cielo e della terra. questo coriandolo sia risvegliato con le potenze del cielo e della terra. Che questo cardamomo sia risvegliato con le potenze del cielo e della terra. che questo minerale del natron sia risvegliato con le potenze del cielo e della terra solo gli ingredienti che usate va bene? finito questa operazione andiamo a prenderli uno ad uno unendo a piacere, un secco secco e un secco umido. Un secco secco e un secco umido, va bene? L'importante è la sequenza che sia così. Poi potete anche invertirla, ma dovete assolutamente fare uno ed uno. Come si fa a, a, a metterli qua dentro? Prendete la stessa quantità di tutte le polveri. Quindi io in questo caso prendo Un cucchiaino di liquidizia lo metto qua e aspetto di vedere il fumo che esce da qua. Non so se l'avete visto con la telecamera. Dopodiché prendo uno secco umido, mi raccomando, sempre un cucchiaino. lo verso, unisco le mani e dico unisco uno ad uno per farne uno, unisco uno ad uno per farne uno, e quello è diventato uno, va bene? Unisco uno a uno per farne uno. Unisco uno ad uno per farne uno. Uno ad uno per farne uno. tutto per discorso di telecamera, per discorso di, che devo farvi vedere per bene le cose, però ovviamente questo è le, la, il nostro mix che unisco, ripetendo, unisco uno ad uno per farne uno, unisco uno ad uno per farne uno, unisco uno a uno per farne uno, unisco uno a uno per farne uno ecco che la nostra polvere di sogno è pronta va bene e poi ovviamente vi spiegherò come si usano la nostra pozione liquida, invece, è composta da... Mettiamo intanto in tavola gli strumenti, diciamo così, no? del liquido, che poi andremo a usare. La regina, anche questa, aperta. Avremo aceto di vino rosso e la sua controparte il vino rosso. Va bene? Dopodiché avremo il miele, che è eccolo qua, questo qua è il miele. E abbiamo anche un altro ingrediente che è il rosmarino. Però siccome sono andato a prenderlo proprio poco fa, bello fresco in questo modo, non l'ho ancora propriamente, diciamo così, triturato, va bene? Del rosmarino a noi ci servono soltanto le foglie e non il legno. Quindi, se vi vengono dei ciuffi di foglie, eccetera, vanno bene. Ma il legnetto centrale, cioè la, la spinna viene chiamata, no? La colonna vertebrale del rosmarino e le altre sono le vertebre, no? Le foglioline qua e là. No, quello non ci serve, va bene? Quindi ci serve rosmarino abbastanza abbondante per farne una bella manciata, sinceramente. Anche qui, se andate a prendere la pianta, provate a chiedergli di donarvi, il di donarvi il potere per vedere nei vostri sogni la risposta. Cioè, cercate di fare tutto in modo intelligente, se potete, e mai in modo caotico, no? Cioè, visto che tanto già ci siete, ok? cercate di farlo in modo intelligente. io direi che comunque anche per farvelo vedere a voi così ci possiamo stare ok? lo dovete un po' triturare so che potevo farlo prima eh, questo lavoro anzi scusatemi però l'ho colto proprio poco fa questo deve essere bello fresco va bene Voi come ingrediente, diciamo così, dovete avere rosmarino triturato prima di iniziare quello che ora facciamo anche per questo, no? La consacrazione, la benedizione degli ingredienti e la loro attivazione, no? Del loro potere magico, perché poi non ce ne frega che si attivino chissà in quale modo. Cioè a noi ce ne frega che si attivi il loro potere, no? Per poterlo eh, cavalcare, diciamo, no? Per poterlo usare per quello che vogliamo noi. Quindi, come ingrediente, qui avete rosmarino fresco triturato, che non importa che siano dei cosi molto, molto fini, l'importante è che sia un po' triturato in modo che le foglie rilasciano proprio meccanicamente un po' della loro essenza, del loro olio essenziale, eccetera, va bene? Quindi, questo qua lo lascio così per adesso, per il momento. Rimettiamo i nostri ingredienti qua, va bene, aggiungo anche una piccola, un piccolo bicchiere di acqua qua, lo metterò qui, non ci servirà a niente adesso, però deve rimanere, vi ho detto, quando fate, iniziate il rito di consacrazione e tutto. Aggiungo anche il mestolo con cui andiamo a girare tutto, va bene. E aggiungo anche un piattino piccolino che metto qua. Tutto io devo avere sopra il tavolo, tutto quanto. Dopodiché inizio a fare le cose per bene. Così come le abbiamo fatte per le polveri, no? Vi ricordate? Perfetto. Allora, adesso ci riede la stessa storia. Cioè, eh, eh, accendo di luce i in... miei... Vedete come, che, che bellezza in qualche modo, no? Cioè, avete i tre liquidi e il rosmarino al centro, no? Che è lì che aspetta di essere benedetto dalle tre <ride> dalle tre eh, sacerdotesse, in qualche modo, eh, che lo eh, benediranno, in effetti. Non c'è alcun dubbio. Quindi, io ora faccio per tre volte la eh, illuminazione dei miei ingredienti e quindi anche la loro... Uh, benedizione ispirando dicendo mentalmente al nur a occhi chiusi ad esempio espirando aprendo gli occhi e vedendo le cose che ho davanti che si enlighten cioè proprio prendono luce questa è la parola giusta prendono luce ok Prendo l'aceto, stesso procedimento, dall'alto verso il basso e da sinistra a destra. Lo, tengo, lo raccolgo, proprio lo accolgo con la mano, con la mano destra sopra così. Che questo aceto sia risvegliato con le potenze del cielo e della terra. Ascolto, e ho fatto. Che questo vino sia risvegliato con le potenze del cielo e della terra. Partiamo dal più liquido al più denso. Ora andiamo qua. Che questo miele sia risvegliato con le potenze del cielo e della terra. che questo rosmarino sia risvegliato con le potenze del cielo e della terra. Dopodiché iniziamo a piastricciare. <ride> Come si fa a piastricciare? È molto semplice. Si prende il nostro calderone, che io l'ho fatto tutto di vetro perché voi magari vedete cosa ci accade dentro. Potete prenderlo di qualsiasi materiale, va bene? Il nostro utero dove andiamo a creare la pozione, ok? Allora, questo io l'ho preso per misurare, però sinceramente non vi preoccupate perché mi sembra proprio che non ci serva a niente. Togliamolo. Io lo uso sempre, anche più che tutto per le cose di alchimia, però non ci serve a niente adesso. Va bene? Come si fa? Dovete avere del vino qua, e la misura è una tazzina, quindi non vi sbagliate. L'unica cosa è che deve essere caldo, non che siete qua e vi bolle. Però quando preparate tutti gli ingredienti, l'ultimo che avete fatto tutto triturato rosmarino eccetera eccetera magari mettetelo in un contenitore più carino se volete oppure potete anche non vedere, avete visto no? la croce si fa con tutto anche con le ciabatte <ride> e prende... il vino deve essere caldo signori non bollente ripeto ma deve essere bello caldo perché poi deve sposarsi con il miele e il miele si deve ben disciogliere nel vino non se il miele incontra qualcosa di freddo, si dice che non si apre, va bene? Invece il vino deve essere caldo. Nel mio caso, vi dico la verità, non è caldo, perché poi è passato già tanto di quel tempo che <ride> eh, sarebbe comunque raffreddato, no? era inutile che io lo scaldavo. Però mi raccomando, voi preparate tutti i vostri ingredienti, l'acqua, le polveri, tutti quanti, e per ultimo, quando voi dite ora sono a posto, vi scaldate il vino e lo mettete qua, va bene? Potete anche prima fare la consacrazione delle polveri, dopo prendete il vino e lo mettete qua. Allora, una piccola cosa. Io ora sto facendo le cose giustamente in un modo separato. Potete anche fare tutto insieme, nel senso, se voi in un tavolo, per esempio della cucina, avete già tutti gli ingredienti del delle polveri della nostra pozione secca e tutti gli ingredienti che vedete qua della nostra pozione liquida va da sé che potete già avere tutto sul tavolo ed ecco che la consacrazione iniziale della luce della de, de de benedizione e della consacrazione eh, che, va, che andate a fargli va da sé che questa cosa qua la potete fare una volta sola, va bene? se, se volete, io l'ho fatto due volte perché avete visto ho cambiato ho cambiato gli ingredienti in, in, due, in due round si può dire, va bene? Se voi avete già tutto sul tavolo, lo fate una volta con tutti e avete fatto, ok? Questa è un'altra cosa che potete fare. Quando siete qua, come si fa? Si prende il vino caldo, come al solito, e si versa una tazzina di vino caldo. Va bene? Quando avete fatto questo, Prendete due cucchiai di miele, mentre lo versate, state attenti, magari che siano due cucchiai, va bene? E non, cioè se vedete che proprio non vi vanno fate due e mezzo, almeno siete sicuri che. Unisco uno a uno per farne uno. E con il vostro mestolo, ovviamente, girate. Qui iniziate subito a girare. Ok? Dopodiché mettete il vostro rosmarino. Io ne ho fatto un po' poco, forse. No, invece è perfetto, ce n'è ancora qua. Perfetto. Deve essere poco più di un pizzico, ok? Senza esagerare. Unisco uno e penso al rosmarino a uno e ne faccio uno. Si mescola in senso orario. Per finire un, un, una tazzina di aceto, di vino rosso sempre mi raccomando, unisco uno a uno per farne uno, va bene? Questa è la madre, ma non è ancora la regina. Diventa regina solo quando si sposa con il suo re. Va da sé quindi che recitando una formula io devo... Aggiungere un cucchiaio bello pieno del re. Va bene? Non tutto ovviamente, però un cucchiaio lo aggiungo. chiaro che mentre fate queste cose dovete sempre avere dentro di voi solo l'intenzione di quello che state facendo, quindi dovete pensare che state facendo una, pozione, una polvere di sogno, poi una pozione di sogno che vi aiuti e che vi faccia più che altro avere le risposte e pensate alle risposte anche che volete, okay? pensate alle risposte che desiderate, che vi faccia avere uh, le risposte che volete, ok? Questo è, è, è sempre... E soprattutto adesso, in questa fase, in cui fate una specie di matrimonio, va bene? Alzate... Ora, io purtroppo qua, poi la telecamera non va oltre, quindi ve lo lascio così. Ma voi alzatelo bene oltre il... Um... Aspettate, vi faccio vedere, scusate. Allora, forse qua si vede. Vedete, no? Arriva in qua. Oltre, deve essere come un sole che esce dalla coppa, Va bene? Quindi dovete prendere il re, questo qua, alzarlo proprio fino in alto, va bene? Lo alzate sopra, anche se ora non mi vedete, io mi metto qua, però è come se fossi sopra, va bene? E dite, nel nome del principio divino, io unisco il secco all'umido per creare questa pozione di sogno. quindi che la regina si è unita con il suo re. Leggo un attimo le domande, aspettiamo, perché qui è un, è un matrimonio che deve avvenire, quindi si deve attendere un attimo. Uh, sono pieno di starnuti, <ride> Ok. Si può mettere a bagnomaria con dell'acqua calda e nel frattempo fare la consacrazione delle polveri? Uh, guarda come frigge! Sì, sì, questo accade. Ecco, ci siamo quasi. Praticamente vedete che il re è arrivato a fondo. Aspetta, scusate. Vedete meglio qua. Anche se non si vede tanto bene. Non so come farvelo vedere, fatelo e lo vedrete. All'inizio è tutto in cima, come se fosse solo maschile, ma dopo tutto si acquieta e vedrete un anello: qua, un anello tutto intorno e rappresenta il matrimonio tra il re e la regina. Questi matrimoni si fanno con diversi ingredienti, quindi devi usare la scienza magica, ma anche quella spagirica e alchemica. Ecco, io direi che ci siamo quasi. L'anello qua si è formato sotto e quindi ci siamo praticamente quasi. Vedete? Ecco, vedete come si calma tutto? Come un amplesso sessuale. Dopo un po' <ride> le cose si calmano. Vedete? Riuscite a vedere? Ok. Allora, no, comunque, a parte l'effetto qua fisico, quello che poi ci interessa a noi, eh, che poi l'effetto ch fisico è un effetto chimico, praticamente, non è niente di che, quello che ci interessa è aver combinato tutto il resto. E infatti, se voi osservate bene, ma guardate, veramente, io vi consiglio di farla questa cosa, perché io no, non so come farvela vedere bene, ma dentro si vedono delle meraviglie incredibili. Cioè, sembra che si sia formata proprio la Terra, no? la terra madre proprio di qualcosa, cioè si vede veramente uh, quello che si vede. Ecco, allora, la schiuma deve andare via del tutto. Quindi aspettate un attimo. Uh, puoi ripetere la formula del matrimonio? Sì, uh, nel nome del principio divino, io unisco il secco all'umido per creare questa pozione di sogno. Punto. Va bene? Quando avete visto che si è tutto calmato, ascoltate un attimo e sentite che non si è calmato, perché sta ancora friggendo. Ma si vede veramente la schiuma che se n'è andata, va bene? Fatto questo, voi potete inserire, ovviamente potrei fare casino, potete inserire con un filtro, che io però in questo momento non ho, filtrate per favore, non ci fate andare il rosmarino, filtrate non ho un filtro però posso usare cosa posso usare? questo non ho un filtro però posso fare un po' qua un po' di là questo ha funzionato ecco qua sapevo che a qualcosa dovevi servire mio caro ed ecco qua e ti levi da qui e ti da qui scusate eh, ma tra tutto mi sono dimenticato il filtro voi ricordatevelo è un colino qualcosina così Ah, deve venire bella rosea e pulita. Ok, direi che così può bastare, almeno come dimostrazione, per farvela vedere, è sufficiente, va bene? Qua non c'è problema, si può pulire, ecco qua. Se non ci si impiastra le mani, non si impara mai niente. Questo è il re. E questa è la regina. Ora i colori sono un po' sballati, però è rosso scuro, rosea. Bene? E qua c'è. Fatemi sapere se è tutto chiaro fin qui. E poi vi dico come si usa questa pozione fatta in due parti. Nella parte secca e nella parte liquida. Fatemi sapere per favore se avete delle, delle domande su questo. Non so perché questi sono rimasti qui. Penso che ormai volevano essere partecipi delle nostre avventure. Ora leggo, le, leggo la chat, eh, se avete qualcosa da chiedere, se avete capito tutto. E abbiamo quasi terminato. Se ti puoi rimettere qua dentro. Allora, tutto chiaro? No, la bottiglia di, di vetro trasparente è un esempio, anche quella. È un esempio, potete mettere tutto un po' dove volete, sinceramente. Spero di trovare un'ampolla come quella lì della regina. Eh, sì, no, ma è uguale, signori, è quella che trovate, trovate, va bene? Uh, dunque, mi viene chiesto se c'è un periodo indicato. Chiaramente parliamo dei sogni, quindi non c'è un periodo particolare, ma se lo fate di lunedì, Magari è meglio, ok? Cioè, più avete l'influsso della luna, è meglio. è Però, non, non vi fasciate troppo la testa su questo, io voglio lasciare questa rubrica molto, molto, molto semplice. Va bene? Allora, com'è che si fa a far funzionare queste cose qua? Ve lo spiego subito, perché noi abbiamo le pozioni, però adesso vanno fatte un attimo funzionare. Dovete semplicemente fare un lavoro in due fasi. È semplicissimo, va bene? La prima fase vi coinvolgerà soltanto la parte secca delle polveri, va bene? Quindi, cosa andate a fare? Andrete... A... Allora, dunque, sia chiaro, questa cosa qua veniva fatta eh, attorno al giaciglio, per esempio, qua è dove andate a dormire. Quindi intorno al giaciglio viene fatta una specie di piccola danza, diciamo così, ora vi spiego come funziona, e dopodiché te andavi qua dentro, dormivi e con la pozione e cioè, insomma arrivava eh, quello che doveva arrivare. So che oggi non è che vi potete mettere a fare un piccolo rito intorno al letto, magari, no? Quindi troveremo un'altra soluzione, va bene? Fatto sta che l'originale, diciamo, istruzione sarebbe di gira, di iniziare questo rito, ovviamente com'è che si inizia? Si fa un'invocazione, queste che ve le prendete e ve le mettete da parte, no? Poi, la sera giusta in cui voi volete fare, lo potete fare questo rito anche dopo un po'. Magari la polvere ce l'avete già conservata, e il liquido no, non si conserva bene. Però comunque, eh, una settimana dura, quindi fate un po' voi. Quando voi ce l'avete, è staccato il momento in cui le usate, ok? Per esempio, voi avete fatto tutto questo il pomeriggio, di lunedì pomeriggio e poi quando è che le andate a usare? Le andate a usare la sera, giusto? La sera vi mettete lì, create un ambiente tranquillo, vi rilassate un attimo, fate dei respiri. Ricordatevi che quando avete finito questo, voi ve ne andate a letto senza dire neanche una parola. Quindi, salutate le altre persone che dovete salutare, ehm, fate quello che dovete fare deve essere l'ultima cosa che fate prima che poi prendete e ve ne andate a letto. Questo è importante, va bene? Ehm, per non interrompere il flusso appunto di questa pozione. Come funziona? La polvere si attiva girando in cerchio orario, quindi potete farlo in sala, per esempio, cioè in una piccola cucina, in sala, dove volete, girate in cerchio orario e dovete eh, assolutamente modificare, diciamo così, lo stato di coscienza. Come si fa a modificarlo? Ora ehm, giro un attimo la telecamera, in modo che mi si veda, e continuiamo a parlare eh, face to face, va bene? Arrivo subito, eh? Pezzi, no, e Stasera abbiamo fatto una certa ora, però d'altra parte eh, alcune cose non sono brevi, no? Altre cose sono brevi, sono semplici, vedete... Fatte bene, vi fanno, fanno mettere le mani dove vanno messe <ride> per praticare un po', no? Però, diciamo così, eh, magari è un po' più lungo come procedimento. Però vedete, gli ingredienti sono tutti ingredienti che alla fin fine uno trova anche in casa, oppure lì al supermercato senza nessun problema, no? Quindi alla fin fine dovrebbe essere semplice. Allora, vi prendete un momento sacro, cioè tutta la magia va fatta in un modo sacro almeno quella che io trasmetto, poi magari altri tipi di stregoneria di qua di là vi dicono differenti, va bene, ma quello che tutto quello che io vi dico vi ho fatto in un modo completamente sacro, completamente divino, sapendo che state evocando forze, le forze più alte che esistono per assistervi, quindi non le forze più basse o eh, qualcosa di intermedio, voi dovete sempre avere il pensiero più puro dentro di voi, questa è un, una base, va bene? avete sistemato tutte le vostre cose, o per un'altra persona, eh? cioè anche a un'altra persona gli potete dire come si fa, oppure gli fate voi la pozione, però poi uh, c'è un modo per attivarla, va bene? E ve, lo, e ve lo spiego adesso. La prima fase serve per fare entrare la polvere, e quindi stiamo usando questa, bene? Stiamo usando il re, tra l'altro ha un profumo incredibile, <ride> eh, serve per fare... la prima fase si chiama fare entrare la polvere nel sogno. Ho ridotto il re a un vasetto. Allora... E poi il, il, il vero mistero delle polveri è proprio questo, cioè che da una cosa prettamente fisica, materiale, come può essere un legno, una radice, qualcosa che tu dici, l'ho davanti, no? Che ne faccio? Quando l'ho polverizzato completamente, in qualche modo ho perso, diciamo così, l'unità e la solidità. Perché, eh, a quel ecco perché infatti quando apri un barattolo di polvere, quello lì fuma e tu te lo prendi nel naso, lo ispiri, entra dentro di te, capisci che tu quasi lo voglia o no. E infatti una delle antiche tecniche con le polveri era di tenere un sacchettino sempre con te di determinati polveri per altri, altri scopi, per esempio quello soporifero di far addormentare una persona e quando c'era la persona di farli. La nuvola di polvere davanti agli occhi perché? Perché la persona, volente o nolente, quando c'è una polvere è la sostanza che si è areizzata, cioè si è mescolata un po' esattamente come il profumo stesso. Va bene? Il profumo stesso è uguale: cioè, eh, voi praticamente, per assurdo, se avete un olio essenziale e lo annusate, per assurdo, voi non state annusando l'olio, ma state annusando ciò che l'olio emette. Come profumo ok è un pochettino diverso perché un olio non si può annusare perché è la parte come se fosse la fiamma no uh, la parte materiale però tutto quello che c'è intorno l'alone è poi quello che va ad illuminare è un po' la stessa cosa e con le polveri questa cosa qui è identica, cioè ti entrano dentro e lo sapete che quando una cosa entra dentro cambia, può cambiare il sistema nervoso, può cambiare le tue reazioni. Ecco che se tu annusi un odore di rosa è differente da se tu annusi un odore di eucalipto, ed è differente da se annusi un odore di limone molto indicata ad esempio la mattina, di annusarti un po' di limone e, e ti dà quella carica solare di cui la mattina eh, si necessita, no, spesso. Ecco, quindi le polveri sono un po' una via di mezzo, cioè qualcosa che era materiale, in qualche modo ha perso la sua unità, cioè la sua concretezza, è diventata più aerea e alcune polveri proprio fumano, mettono il fumo e diventando completamente aeree, in qualche modo, no? Bene, come si fa a fare entrare la polvere dentro ai sogni? Si deve, si deve cambiare lo stato di coscienza, signori, non c'è altro modo. Quindi, se, quando abbiamo fatto tutto, siamo sicuri che non saremo disturbati, poi ce ne prendiamo e andiamo a letto nel nostro giaciglio, nel nostro letto, senza parlare con nessuno, cioè gli si dice, se abbiamo un partner, gli si dice, guarda, io devo fare una piccola cosa, un piccolo mio esperimento. Quando io vengo a letto non parlerò per niente. È semplice, no? Quindi non mi disturbare, io vado a letto e dormo. Va bene. Come funziona, no? Dovete mettervi, quindi quando avete fatto tutto, prendete le vostre due pozioni, le mettete davanti e, e, e iniziate. Più che altro, ora stiamo prendendo la polvere, quindi prendete soltanto uh, il re praticamente no lo prendete iniziate a muovervi in modo circolare cioè non è che dovete mettervi a ballare però dovete iniziare a camminare in cerchio va bene camminando in cerchio voi dovete cambiare lo stato di coscienza come si fa il respiro deve essere così Praticamente dovete dormire quasi come quando uno russa. Scusate, ho sbagliato, dovete respirare. Respirare quasi come quando uno russa. Cioè in un modo profondo, ma non profondo di pancia, profondo a fare, a fare del rumore. Lo sentite? Non esagerato, però deve essere un rumore... Se voi chiudete gli occhi e iniziate a respirare così... Iniziate subito piano piano a scendere quasi nell'addormentarvi, va bene? E dovete fare la stessa cosa: quindi il respiro è così, iniziate a camminare così in senso circolare con la vostra pozione in mano, il re basta in mano, e iniziate a camminare in cielo, respirando. Va bene? Un'altra cosa: insieme al respiro c'è anche un suono che è Ram. Come si pronuncia questo suono? Ricordatevi, si respira in questo modo e questo lo do per scontato. Poi si dice Ram. Ram. Però, quando voi, praticamente, mentre voi dite Ram, eh, mentre espirate, per una volta dite Ram, però tutto il resto, quindi quando avete finito di dirlo, Mentre inspirate e andate avanti. Voi continuate a dire ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram. Mentalmente alla velocità più alta che potete raggiungere. sono cose difficili da spiegare, però è così che si fa. Quindi mentre voi andate con la pozione in mano, respirate in quel modo, poi direte e dentro io ora ve lo dico a voce però nella mente questo suono quindi e poi e lo dico a voce va bene e andate avanti con la mente il più veloce possibile dovete dirlo il più volte possibile va bene questo è il movimento di cui parlate e mentre respirate in questo modo voi dovete abbassare la coscienza veramente dovete entrare in uno stato di coscienza più sognante cioè dovete praticamente come se entraste nei vostri sogni quando sentite che state un attimo entra che dovete eh, dare il colpo come se fosse un colpo di tamburo prendete un, un, un pizzico della vostra pozione proprio un pizzico e lo lanciate davanti a voi e andate avanti mentre quindi ci, ci andrete addosso, va bene? Ve lo lanciate davanti, si lancia, eh? non dietro. Davanti e voi andate avanti. E respirate, respirate. E continuate, mi raccomando, la pratica è semplice, va bene? Ram. Ram. Va bene? Quando sentite che ha raggiunto un picco, ti, succede dopo tre volte, quattro volte, fum, lanciate la pozione. E andate avanti così facendo il cerchio dovete arrivare a lanciare il pizzico della vostra pozione in aria per sette volte ok cosa succede quando avete finito la settima volta ecco che arriva la uh, la seconda fase allora se avete fatto tutto ciò in salotto, per esempio, e ve lo dico subito, ci sarà un po' di polverina in terra, voi la raccogliete, con la, a questo punto interrompete. Non si dovrebbe interrompere, nel senso che a questo punto, vi, ecco perché vi dicevo, siete in cerchio intorno al letto, no? A questo punto cosa fate? Ve lo dico subito. Andate a prendere la regina, ecco qua, un attimo, che prendo uh, questo l'acqua che avevamo visto prima. Allora, come funziona la seconda parte che si chiama abbracciare il sogno, no? Questa è acqua, quindi prima di tutto vi preparate lo specchio. Quindi vi prendete la regina, ne prendete esattamente una goccia, mi raccomando non di più, una goccia. Una goccia nell'acqua. Allora, qui cosa dovete fare? Ricordatevi una cosa, non siate stupidi, il vostro stato di coscienza è alterato, quindi voi avete sprofondato, avete lanciato la polvere nel sogno. In questo stato di coscienza voi avete la vostra acqua già pronta, fate la seconda fase, l'acqua è la vostra completa psiche. Quindi associate un attimo, boom, l'acqua è la mia psiche, se volete ditelo, l'acqua è la mia psiche, questa è la pozione, una goccia, tac, ci cade dentro. E osservate, mannaggia che non si vede nella telecamera, Eh, ve lo dovete fare, e osservate quella, quel, quel fumo liquido che vedrete la gocciolina che fa nell'acqua e poi scompare, quello è un fumo liquido una specie di, fiume, di fumo e poi scompare da sola, va bene? È una meraviglia, la tenete fissata questa è la vostra psiche questa è la pozione chiusa questo rimane nel comodino accanto alla vostra testa va bene? dopodiché prendete un'altra goccia ve la mettete nel dito della, della regina sempre, vi fate una croce sulla fronte e ve ne andate a dormire. Punto. Va bene? Vi dico l'ultima cosa. Nel mondo di oggi, dove appunto di solito magari siete prima in sala e poi andate in camera e poi magari c'è il marito o la moglie, che ne so io, Dovrete dividere un attimo le due fasi, ma cercate di farlo il meno possibile. Quindi, prima di cominciare tutto, vedete se siete a posto, preparatevi già una bella scopa e cassetta da parte, ok? Così che quando avete fatto la prima fase, avete fatto entrare la polvere dentro i vostri sogni, allora, cercando di rimanere in questo stato di coscienza che avete raggiunto, con il respiro, con la pozione con la formula allora, che è lo stato di coscienza del sogno quasi cioè state quasi sognando ad occhi aperti se vi sentite addormentati è quello che deve succedere cioè dovete sprofondare la coscienza vabbè non svegliarla sprofondarla proprio il più possibile e il respiro anche vi aiuterà questi tre elementi vi aiuteranno tutti e tre bene quando avete fatto tutto questo subito però con una, cercando di rimanere sempre così con la scopa prendete tutto, mettete nella cassetta, andate fuori, tirate fuori dal terrazzo la roba che vada in terra, la disperdete in terra. Oppure la lasciate sul balcone, lasciate lì e il giorno dopo la disperderete in terra. Ok? Mettetela sempre in terra, non nella spazzatura, in terra. E piano piano chiudete tutto, capite? È possibile? Possibile? Piano piano chiudete tutto e andate a dormire facendo la seconda fase, va bene? La, e lo specchio ve lo mettete accanto che rimanga accanto a farvi da specchio e quella pozione che è entrata dentro e una croce messa qua sulla fronte voi avrete la risposta che cercate durante il vostro sogno ma se fatto per, per, per il motivo di malefici, fatture eccetera eccetera vi saranno veramente rivelati ehm, con molta chiarezza ecco diciamo così ed evidenza Ok, scrivetemi le domande. Ditemi se vi è piaciuto. Ditemi un po' di, di, di, di vostri commenti, co se vi, come ve lo aspettavate eh, un po' così. Se avete delle idee, eh, facciamo due chiacchiere finali e poi possiamo, possiamo salutarci. Ok. Io mi bevo intanto un po' di te. Dove l'ho messo? Eccolo qua. Un secondo. Scrivetemi, eh. se avete anche delle domande su come funziona, su perché funziona, non lo so. boh. Guardiamo un po'. Questo vuol dire usare la scienza magica per... Eh, cioè, per davvero, ecco. <ride> Poi io lo so, magari ci sono altri metodi diversi, uno fa tic e tac e ballac, però quelli sono superstizioni, signori, quelli sono... Eh, <ride> Sono delle... ecco, generalmente, quelle lì sono delle cose che vi vendono, infatti. Rituale, 300 euro, posto, eh. <ride> Capito? Allora, leggo, eh. Piaciuto è dire poco. Grazie, Agostino, grazie. Ma infatti io, l'ho sempre detto, questa nuova rubrica l'ho aperta anche per mostrarvi a chiunque la guarda, come funziona la magia all'opera, cioè iniziare a vedere che si basa su determinate leggi eh, molto, molto scientifiche alla fin fine, e capire che eh, appunto la magia in realtà è un po' una scienza all'opera, non è una religione o, o una credenza all'opera, capite? Ecco perché cerco di lasciare tutto proprio pulito da qualsiasi tipologia di, di altro, diciamo. no? Mi puoi dire dello specchio. Sì, lo specchio serve per darti chiarezza e, e anche per farti capire questa, la magia dell'identità, capito? Per come l'ho fatto prima. Se non vi ricordate come si fa o avete dei dubbi, mi raccomando, riguardatevi il video attentamente. Perché io, se non mi sbaglio, vi ho detto veramente tutto quanto. Cioè, cerco di non lasciare nemmeno un grammo che non sia stato detto, va bene? E credo di esserci riuscito. Uh -huh, bellissimo, bellissimo mi ha affascinato quando è iniziato a friggere sì, però ecco, vedi Titania il fatto di friggere non è mh, diciamo la cosa magica in sé signori, la cosa magica è il, il matrimonio tra eh, l'interiore e l'esteriore ecco qual è la cosa magica, capito? comunque sì, quella lì è una reazione però è una reazione più chimica ecco, non è proprio lì che ci andiamo a focalizzare la croce ci si fa sulla fronte, deve essere fatta dall'alto in basso e poi da sinistra a destra, o si può fare in modo più libero? Si può fare in modo più libero, è basta che sia. La croce, signori, non ha niente a che fare con religioni o cristiani, eccetera, ma anzi è un simbolo di completo equilibrio. Quindi all'inizio lo facciamo sugli ingredienti, proprio perché le forze che ci sono, qualsiasi esse siano, siano in equilibrio. ok? Se c'è degli sbilanciamenti, no io ti sto per usare, devi essere in equilibrio ecco perché la croce è qui uguale, Cioè, tutto quel che, ecco perché la fate alla fine tutto quello che avvenga sarebbe a voce una cosa che voi fate a gesti la magia dei gesti ta, ta, eh, sarebbe tutto ciò, sarebbe la finale del rito, va bene? tutto ciò che avverrà, che avvenga in completo e perfetto equilibrio mm? questa è la traduzione a parole di quello che voi fate alla fine, cioè proprio la amen, finale. Va bene? <ride> lo specchio deve rimanere sul comodino oppure bisogna tenerlo all'inizio del rito? No, no, lo specchio lo lasciate, lo lasciate nel comodino coperto, mi raccomando, lo aprite solo per metterci una goccia e poi lo richiudete. E questa, questo rito andrebbe fatto per tre sere, andrebbe fatto per tre notti, quindi ogni notte voi mettete una goccia nello specchio, mi raccomando, lo ripetete eh, completo, va bene? No, attenzione, attenzione, non avevo capito che ci voleva lo specchio, no, attenzione, molta attenzione. Quello che loro chiamano lo specchio, perché io l'ho chiamato lo specchio, perché di solito eh, si chiama, perché è un elemento che si chiama così un po' tradizionalmente, diciamo, è il bicchiere di acqua pura, va bene? In cui tu hai detto tu sei lo specchio della mia psiche e ci hai messo la goccia della tua pozione. Eh? mi raccomando non è uno specchio vero questo hai fatto bene a puntualizzarlo così almeno lo diciamo per tutti aveste mai un dubbio non è uno specchio che io mi devo comprare o mettere uno specchio è il mio calice di acqua pura quello che alla fine uso va bene questo è importante <ride> ecco okay, c'erano altri che ok c'erano altri che non avevano ben capito questa cosa per chi è più visivo, questo è lo specchio. E io poi chiudo. Questo viene chiamato lo specchio, va bene? Importante. Anche perché è come se a livello, appunto, astrale, vi farà da specchio durante la notte, capite? Questo è il discorso. Una goccia, eh? Non di più, assolutamente. Va bene? Perché avete... Vabbè, ci sono dei motivi magici, avete l'unità. Cioè, cioè è, è lo, lo spirito proprio... No? Tac, che deve funzionare. Non più ne mettete meno funziona. Ok, <ride> ma lo specchio del giorno prima si elimina o si aggiunge la nuova goccia? No, questo non l'ho capito. Ah, del giorno prima dici, no, non si elimina a quel punto, no, no, perché voi la mattina quando vi svegliate è, è ritornato, cioè non, non eliminate assolutamente, diciamo la terza notte, quello lì avrà tre gocce. Questo sì, perché durante il giorno con la luce solare questa roba qua se ne va. Ah, ecco, non l'ho specificato, questa cosa qua dovete farla dormendo di notte, quando c'è la luna in cielo. Quando uh, Antonella arriverà alla luce solare nella vostra stanza, voi farete le vostre cose durante il giorno, ecco che la potenza astrale della formula, della pozione, scusate, eh, si dissolverà. Si dissolverà semplicemente, cioè nel sottile non rimane più nulla, si dissolve con la luce solare. Tante cose eh, si dissolvono con la luce solare. Basti pensare ad esempio anche alle idee a volte, no? Che si dice che le idee vengono di notte. Ecco, quando vi vengono delle idee durante la notte, delle, delle ispirazioni, delle cose così, dovete prendere e scrivervele subito o registrarvele mentre le dite, disegnare, eccetera. Perché quando arrivate poi al giorno dopo, queste idee qua si dissolvono. Okay? Di solito quando si dice, eh, "vabbè, bene, scriverò domani, poi non funziona, perché ce le dimentichiamo. Questo è anche un, un aspetto concreto di questo, no? Ok, grazie, Chiara, perfetto. Credevo fosse proprio uno specchio. No, no, ab abbiamo capito, eh? siamo stati molto chiari su questo. Ok, signori, io vi ringrazio molto per essere stati qui, perché è chiaro che se non c'eravate questo non, no, non accadeva. Eh, quindi con la luna piena, no, no, io vi ho detto non, non ci sono particolari indicazioni su, sulla data, basta che vi prendete tre giorni, poi è chiaro, se voi lo fate nel periodo di luna piena avrete molto più magnetismo, no? E quindi, diciamo così, più è potente la luna e più che voi avete magnetismo anche nei vostri sogni, eccetera, eccetera. Meno è potente la luna e meno avrete magnetismo, però qui avete una pozione vera e propria che quindi alla fin fine non è che sia proprio questo, questo dramma, va bene? Provateci, eh? mettete tutto in pratica, in modo anche da imparare come si fanno le cose, e fatemi sapere. E A questo punto, come dire, eh, abbiate una buona notte, ecco, diciamo così, no? Abbiate dei sogni d'oro.